A seguire la consigliera Celli. Prego, consigliere Ferrara. Grazie, Presidente. In quest'Aula abbiamo già votato una mozione che riguardava l'Italia. Oggi ne presentiamo a firma congiunta un'altra importante, inserendo degli elementi molto importanti all'interno, ulteriori. All'Italia è stata una grande compagnia e la speranza che possa nuovamente contribuire al benessere di questa città ancora in piedi e viva. Oggi il Comune deve fare tutto quello che può per cercare di tutelare i lavoratori di questa azienda che risiedono in questo Comune. La maggior parte dei lavoratori di Alitalia, dell'azienda, risiedono in questo Comune, nel Municipio Decimo, per esempio, che è vicino all'aeroporto all'aeroporto internazionale. Ecco, In questa mozione noi chiediamo, chiediamo con forza di eh, sapere e anche accompagnare in qualche modo eh, la proposta per il nuovo piano prospettato dall'azienda stessa. Ecco, noi inseriamo ulteriori contenuti all'interno del dispositivo dove chiediamo di essere presenti come Comune di Roma all'interno di tutti i tavoli istituzionali che si faranno all'interno del Ministero eh, anche come soli auditori in questo caso ecco, eh, credo che sia un elemento di di trasparenza e, e anche di presenza eh, di questa istituzione accanto appunto, ai lavoratori eh, che oggi rischiano di perdere il posto di lavoro eh, dunque eh, con questo documento ribadiamo con forza la volontà di essere presenti all'interno del percorso a sostegno di quello che già è stato votato in quest'Aula, ma che ricordo è stato votato anche in Consiglio regionale del Lazio eh, all'unanimità, ma anche nel Comune di Fiumicino. Eh, per cui sostegno ai lavoratori dell'Italia eh, votando a favore questa vozione. Grazie.